Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, nel video di oggi andiamo a parlare di alcuni consigli eh, di bellezza da utilizzare con l'olio d'oliva. L'olio d'oliva ovviamente è un ingrediente che viene utilizzato in cucina ma come già sapete eh, tutte le mie ricette di bellezza si eh, basano su ingredienti che abbiamo già in casa o comunque che si trovano facilmente al supermercato e quindi questa volta ho deciso di parlare appunto dell'olio d'oliva, un ingrediente ovviamente usato in cucina ma che ha mille, mille modi per essere utilizzato anche in bellezza. È un video che non ho mai fatto fino ad oggi, quindi spero che l'idea vi piaccia. Lasciate un mi piace se vi piace questa tipologia di video. Lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate e come utilizzate voi invece eh, l'olio di oliva. Oppure chiedetemi eh, sotto nei commenti sempre con che altro ingrediente volete che io realizzi questa tipologia di video. Ma andiamo ora a vedere quali sono i miei consigli in bellezza utilizzando l'olio d'oliva. L'olio d'oliva è ricco di grassi buoni, vitamine antiossidanti come la vitamina E e molte altre sostanze che aiutano ad idratare, proteggere e lenire. Ottimo per preparare rimedi sia per pelle che per capelli. Dunque l'olio d'oliva si può utilizzare come scrub labbra, basta mescolare un cucchiaino di olio d'oliva e un cucchiaino di zucchero e se preferite potete aggiungere anche qualche goccia di limone a questo punto potete già utilizzarlo andando a massaggiarlo sulle labbra molto delicatamente per un paio di minuti e poi eh, lo andate a sciacquare. Un altro buon metodo per utilizzare l'olio d'oliva è come trattamento per la pelle secca. L'olio d'oliva può essere utilizzato come idratante efficace per rendere la pelle morbida. Alla sera basta applicare qualche goccia di olio d'oliva sul viso, tenerlo in posa per una decina di minuti Trascorso questo tempo basta eliminare l'eccesso e andare ad applicare la crema che si usa di consueto prima di andare a dormire. Se avete la pelle secca invece sul corpo potete utilizzare lo stesso identico metodo appunto anche sul resto del corpo. Si può utilizzare anche come trattamento pre-shampoo per i capelli per renderli più sani e luminosi. Per farlo basta scaldare leggermente 3 cucchiai di olio. E applicarlo su tutte le lunghezze dei capelli ma se necessario anche sul cuoio capelluto si va a massaggiare uno o due minuti e poi si tiene in posa per circa una ventina di minuti alla fine basta eh, lavare i capelli come di consueto questo impacco va eh, applicato sui capelli completamente asciutti utilizzate l'olio d'oliva anche come struccante per occhi L'olio d'oliva è un prodotto naturale e delicato per rimuovere il trucco anche dagli occhi e può essere utilizzato anche come primo step per rimuovere il trucco dal viso. L'olio d'oliva infatti va a sciogliere il trucco e quindi insomma funziona benissimo per eliminare il make up. Una volta tolto tutto il trucco ovviamente bisogna andare a lavare il viso con un detergente e con dell'acqua calda. L'olio d'oliva è ottimo anche per attenuare le smagliature L'olio di oliva aiuta a rigenerare la pelle e ne aumenta l'elasticità, per questo eh, rimedio bisogna massaggiare l'olio d'oliva per 10-15 minuti sulle zone da trattare, almeno tre volte a settimana, ovviamente più minuti li dedicate al giorno e più eh, spesso realizzate questo massaggio e migliori saranno i risultati. Un'altra cosa da considerare è, come vi dico sempre, la costanza. Provate ad utilizzare l'olio d'oliva anche come siero per capelli. L'olio d'oliva è molto idratante per cui può essere utilizzato come siero per donare lucentezza ai capelli. Basta versare alcune gocce sui palmi delle mani e strofinarle eh, lungo le lunghezze. L'importante è che non esageriate altrimenti l'effetto sarà un effetto unto. Anche per la rimozione dei peli eh, l'olio d'oliva eh, può tornare utile. E può essere un buon rimedio per favorire la depilazione con il rasoio, prevenire irritazioni e peli incarniti. Per questo basta applicare un po' di olio sulle gambe o sulle zone che dovete depilare prima eh, della depilazione ovviamente. Oltre a favorire lo scivolamento delle lame, garantendo appunto una rasatura migliore, andrà anche a nutrire in profondità la pelle. Preparate con l'olio d'oliva un unguento lenitivo antibatterico. L'olio d'oliva infatti, combinato con degli oli essenziali antibatterici tipo il T3 o uh, chiodi di garofano, è utile per eliminare i batteri e prevenire la formazione di eventuali cicatrici. La dose consigliata è quella di 2-3 gocce di olio essenziale in un cucchiaio di olio d'oliva. Provatelo anche per realizzare un unguento per le cuticole. Per avere unghie forti e sane e eh, migliorarne la crescita, mettete in infusione delle bucce di limone nel, nell'olio di oliva per almeno 24 ore, in modo che eh, la buccia rilasci tutto il suo olio essenziale. E una volta che l'unguento viene filtrato dalle bucce del limone appunto si può utilizzare per ammorbidire e nutrire le cuticole ma anche per nutrire e idratare l'unghia e rafforzarla dalla radice come ultimo consiglio vi suggerisco di utilizzare l'olio d'oliva anche come eh, trattamento per i talloni e i piedi eh, screpolati come rimedio per i talloni screpolati l'olio d'oliva è davvero ottimo in quanto idrata i talloni aiutando a trattare efficacemente la secchezza e le screpolature. Il metodo migliore è di utilizzarlo prima di andare a dormire applicando l'olio d'oliva sui piedi e tenendolo in posa almeno un'oretta ma se avete tempo anche tutta la notte. Successivamente eliminate quanto più potete con la pietra pomice ed infine andate ad eliminare l'olio con acqua e sapone. E niente con questo è tutto, io spero che questi consigli vi tornino utile, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like per sostenermi, ditemi sotto nei commenti cosa eh, ne pensate, quali sono i vostri ingredienti naturali preferiti e se avete altri consigli da dare lasciateli sempre scritti tutti sotto nei commenti. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!